Amici miei, in Italia sono le sei del pomeriggio, ma qui è l'una e io inizio ad avere una certa fame. Tutti intorno a me sono sulla Sixth Avenue, potete notare questi grattacieli meravigliosi, ma New York è, è tutto un, un grattacielo, cioè voi passerete tutta la vostra giornata con la testa rivolta in alto a vedere i grattacieli, anche perché di monumenti e di storia ce n'èbbe poco qui. New York è una città comunque abbastanza giovane. Ma ritorniamo a noi. Io inizio ad aver fame e secondo voi posso perdermi l'occasione di mangiare un hot dog. Non si può. Andiamo. Hi! Oh. Hi! Hi! Hi! Hi! Hot dog! Hot dog! Allora, how much? 3 dollars. 3 dollars. dollars. I grandissimi dollari americani. Ce l'abbiamo, vediamo un po' dog la preparazione. Ketchup? Mayonnaise you have? Mostard I don't like mostard. Uh. Ketchup e maionese it's ok for me. è il famoso dog! What's America? Eh? Thanks my friend. Welcome my friend. Thank you, thank you. have a nice day. Thank you, thank you. Amici miei. Ci voleva, ce voleva.